Qui vicino c'è un forno che mi ricordo benissimo: mia mamma faceva il, il pane. Questo secchiello di rame, direi proprio in dialetto: si cersegia dall'acqua. C'era in tutte le case della Verzasca. Siamo allontanate dalla, dalla casa perché cominciava a arrivare acqua anche dentro nella casa. Al centro c'è il nonno paterno. Che prima ha fatto lo spazzacamino per tanti anni e poi dopo si è andato oltre mare come adesso chiamerebbero cowboy.